Quest'anno si svolge la settima edizione di Loppiano Lab, Loppiano Lab come tanti di voi sanno è una manifestazione che si svolge eh, quest'anno alla fine di settembre e all'inizio di ottobre, dal 30 settembre al 2 ottobre a Loppiano, eh, uno degli organizzatori appunto è la cittadella di Loppiano, poi ci sono Città Nuova, l'editrice Città Nuova, c'è il polo Lionello Bonfanti dell'economia di comunione e c'è l'istituto universitario Sofia. Lo piano Lab è un luogo dove si discute, si lavora, si mettono in comune delle esperienze e dei progetti per l'Italia, per il bene comune dell'Italia. Quest'anno il tema è particolarmente attuale: povertà con la W, povertà: cosa vuol dire? Vuol dire che c'è del potere eh, nelle ricchezze, c'è del potere nelle povertà. Il sottotitolo dice le, la povertà delle ricchezze e la ricchezza delle povertà. Questo vuol dire che non si possono affrontare i temi di oggi sociali, di oggi sociali, politici, economici senza pensare che la ricchezza è un grande eh, motore per la società ma non è ancora di più la povertà ben intesa. Ovviamente vanno combattute le povertà quelle, le miserie, quelle che non servono a far crescere il bene comune, quelle che eh, relegano l'uomo in condizioni eh, non favorevoli, non positive. Allo piano lab cercheremo di discutere tutto, tutto ciò tra cittadini normali, con eh, autorità accademici, con personalità che vogliono portare il loro contributo perché l'Europa sia sempre più sia sempre più un continente dove ci si possa sentire a casa propria.